Ciao, allora intanto mi metto gli occhiali così vi vedo meglio. Sono qui che sto preparando la trasmissione di domani mattina. La consueta delle 9.30 dove ci ritroveremo a parlare di musica e normalmente lo facciamo parlando di musica rock ma domani in realtà ho voluto cambiare qualcosina e quindi voglio sì parlarvi di eh, musica ma di avvenimenti che sono accaduti nel mese di gennaio eh, magari la prima quindicina dei giorni del mese di gennaio a partire dal 1900 fino ai giorni nostri e quindi non ci sarà solo musica rock ma ci sarà un po' di tutto ci saranno curiosità legate ai nati ai morti, agli album che venivano pubblicati o addirittura come questa chicca, nel 1962, il primo gennaio, i Beatles vengono scartati a un'audizione della Decca ed è considerato il più grande errore nella storia della musica rock. Bene, allora questa è solo una delle tante pillole che vi racconterò domani mattina. I protagonisti saranno i Queen Floyd, Saranno, ad esempio, i Vitos, la notizia, ad esempio, l'abbiamo appena data, o ancora Fabrizio De André. eh sì, perché proprio a gennaio Fabrizio De André moriva, ma la data ve la dirò solamente domani, nel caso non ve la ricordaste. Bene, quindi, io e il mio amichetto, che si chiama Metz, Mm. Ci salutiamo, vedete anche lui alle cuffie, insomma, è il mio amico DJ, è la mia scimmietta DJ, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani mattina alle ore 9.30 per parlare di rock, di musica, ma soprattutto, soprattutto di storie e di pillole legate alla, alla musica dal 1900 al, ad oggi, ma nel mese di gennaio. Vi aspetto ai eh, puntuali 9.30, non mancate e magari anche domani mi darete dei suggerimenti. Tchau! Tchau!